Ricordo questa sala nel 2008 probabilmente la prima versione? Si, sì. eh, si. Più di 10 anni, una decina d'anni, si sì, probabilmente si. Sì. Quando c'era, vabbè, c'era MK Sound, c'erano era, i primi eventi. Si, si, sì, sì, Yamaha, shout out, con 10 proiettori, si, sì. <ride> impilati. Cioè, nel ne passato di tempo, adesso insomma, la sala ha raggiunto una maturità pazzesca. Sì. Eh, non solo come qualità audio ma anche come estetica insomma. estetica sì arredo acustico eh. c'è uno studio è stato fatto uno studio fatto come si deve prima erano cose molto più eh, diciamo inventate o improvvisate soprattutto poi pian piano evolvendosi si va avanti insomma Quindi questo è anche un po l'esempio della maturità che ha raggiunto audio quality sì. e, ed anche la le, le soluzioni che riuscite a sì, offrire. Collaboriamo con varie aziende. Un, una di quelle è HT che ha fatto questo rivestimento acustico e trattamento acustico, però lavoriamo anche con altri prodotti: con Arnovion, con altri, altre aziende che fanno pro, cose del genere. E per replicare una sala del genere, che ha insomma, dimensioni importanti, sono quanti sono 4 metri sono 7 metri e mezzo per 5. Quanto costa un, una stanza del genere, compreso anche l'impianto audio? La è eh, Classica domanda che fanno tutti, quanto eh, certo. costa l'impianto? Però sì, non è così facile. Diciamo che questa alla fine abbiamo stimato un 150 mila euro più o meno. Ok, però diciamo una, una stanza anche con dimensioni magari meno importanti, un classico, non so, un 30 metri quadrati, sì. con eh, insomma, un proiettore, un sistema Dolby Atmos, da, da che? prezzo è possibile partire oggi con audio con. Non è facile da dire, però diciamo che già con 25-30 mila euro inizia già a fare già un bel Ultimamente abbiamo aggiunto una, una nuova persona che seguirà l'audio due canali da settembre e quindi abbiamo rifatto anche la sala audio e abbiamo questo specialista che seguirà solamente l'audio due canali, insomma suo, la sua passione perché per fare questo tipo di lavoro serve una passione serve una competenza e lui è perfetto per questa situazione Puntate su prodotti particolari, aziende particolari o c'è cioè di tutto? Ci di mm, Sono tante aziende Diciamo, le, posso dire le aziende con cui lavoriamo di più che sono audio gamma eh, che sono gamma alta e che sono pixel quindi Dali ehm, NAD e quindi Wisdom Audio, PMC BEV Martin Logan, Martin Logan e i prodotti di punta di queste aziende qui che ho appena nominato ma solo video proiezione audio quality per quanto riguarda il video o TV video e proiezione display? tv e display è un mondo un po' difficoltoso diciamo però lavoriamo soprattutto con Sony Professional quelli quindi display di Sony Professional che sono sia LCD che OLED LED è ancora presto, LED Wall. LED Wall? abbiamo iniziato una collaborazione con Samsung, con il The Wall e tutta la linea LED Wall di Samsung e ancora ai, ai primi passi però la strada è quella, con loro insomma. Sostanzialmente mi occupo della progettazione e della cons consulenza tecnica che diamo al cliente quando parte con la realizzazione, con l'idea di realizzare una sala cinema. Eh, mi interfaccio alle stanze e ai collaboratori co che abbiamo e seguiamo il lavoro sino alla realizzazione e personalmente mi occupo della progettazione e eh, della calibrazione sia audio che video dell'impianto. Eh, la strumentazione che abbiamo a disposizione parte dal colorimetro, il Klein K10, eh, spettrofotometro Calman, Lightspace e a seconda del tipo di calibrazione che dobbiamo fare, se è una LUT table oppure altro, usiamo determinati strumenti piuttosto che altri mi occupo anche della calibrazione dell'audio dell'impianto audio anche se in questo caso diciamo viene fatta quasi esclus esclusivamente quando abbiamo dei tool uh, on board al processore audio che danno un certo tipo di qualità di prestazione finale ovviamente l'optimus è usare un trinov però diciamo che abbiamo fatto anche dei corsi sullo uh, Storm Audio, il dataset uh, conosciamo molto bene l'Antem, l'abbiamo installato e calibrato tantissime volte, il Dirac che comunque è anche sul dataset, quindi questi sono i sistemi di elezione con cui ci sentiamo tranquilli a, a calibrare l'audio in saletta. Non so, fai tu dentro di tua cuore di scusa? Cavarè?